Siamo qui in Corso Cairoli con Delfina di Extinction Rebellion. È in atto una, una performance, i ragazzi si sono calati dal ponte del Po ehm, esponendogli gli striscioni. Delfina, domani consiglio regionale aperto, eh, cosa vi aspettate e perché state facendo questa manifestazione? Noi stiamo facendo questa manifestazione per rendere visibile alla cittadinanza che attraverso l'attivismo e il fatto di farci sentire come popolazione è possibile ottenere dei risultati. Il Consiglio regionale aperto è stato ottenuto grazie a uno sciopero della fame eh, fatto da Ruggero, uno di Extinction Rebellion, e, e quindi loro hanno accettato la richiesta di fare questo Consiglio regionale aperto alla società civile, in cui movimenti, associazioni, esperti di, di vario settore verranno lì a esporre come potremmo effettivamente eh, agire oggi per gestire l'emergenza climatica ed ecologica qui in, in Piemonte le persone che sono appese sul Po stanno indicando metaforicamente perché è la realtà che l'umanità è appesa a un filo e che il Po è di fatto è in secca non piove da due mesi e questo è uno dei grandissimi effetti della crisi climatica ed ecologica qui invitiamo chiunque Invitiamo tutti domani alle 9:30 e mezza davanti al Palazzo Lascaris a vedere la diretta del Consiglio regionale con noi e a farci sentire. Dobbiamo fare pressione al Consiglio. Cosa vi aspettate domani dal Consiglio? Siete speranzosi? Ma non ci aspettiamo niente di meno di quello che chiediamo, ovvero di approvare una, un ordine del giorno che abbia delle soluzioni concrete su come gestire la crisi climatica ed ecologica qua in Piemonte. Questo. Grazie Delfina. Grazie. Eppure abbiamo deciso che non vogliamo... Finta che questo problema non esista. Il problema è enorme e lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo vedere per i nostri, per, le, per noi, per le future generazioni. Perché se non lo vediamo noi, non facciamo qualcosa noi, aspettiamo che sia la politica a gestirlo da sola. Abbiamo sbagliato tutto perché la politica è da troppi anni in ritardo. Tante parole vuote, troppe parole vuote! Quindi venite con noi, venite con noi domani. Facciamoci sentire. Perché non siamo soli a pensare queste cose, siamo in